Ciao ragazzi! Oggi su Ideandu partiamo con una nuova rubrica meravigliosa. E sapevate che su Amazon è possibile acquistare e vendere prodotti personalizzati? Oggi parleremo di Amazon Custom, quindi accendiamo l'immaginazione e partiamo, perché? Amazon si è buttato sulla personalizzazione diciamoci la verità amazon è un colosso che ormai vende qualunque cosa il settore della personalizzazione è un settore abbastanza di nicchia come mai ha deciso di creare un servizio apposta chiamato amazon custom e far sì che i propri venditori possano vendere prodotti personalizzati vediamolo insieme sicuramente il bisogno dell'esclusività che cos'è il bisogno di esclusività il bisogno di esclusività e quel bisogno che ognuno di noi ha di avere qualcosa suo, qualcosa di unico e questo è un grandissimo potere per la vendita e Amazon lo ha capito. Far sentire il cliente unico vuol dire dargli la possibilità di personalizzare il prodotto che andrà ad acquistare come ad esempio inserendo immagini testi oppure colori del prodotto differenti quindi dargli la possibilità di scegliere esattamente come vuole quel prodotto oggi anche i grandi marchi danno la possibilità di coinvolgere in più il proprio cliente associando il proprio logo a una personalizzazione che lui può ideare secondo alcune regole ad esempio inserendo delle fotografie o dei testi o ad esempio anche le iniziali l'esperienza che il cliente vive in quel momento sarà davvero unica oltretutto sarà felicissimo di postare il proprio prodotto all'interno di social e di farlo vedere ad amici proprio perché è personalizzato. Che cos'è Amazon Custom? Amazon Custom è il modo che Amazon ci dà per poter far sì che i nostri clienti possano personalizzare i loro prodotti quindi grazie a un editor che Amazon ci mette a disposizione l'utente potrà inserire testi, immagini, e qualunque altra cosa voi decidiate di personalizzare. Grazie a questo editor i tuoi clienti potranno vedere un'anteprima accurata del prodotto che andranno ad acquistare. L'esperienza dell'utente è praticamente identica a una normale esperienza di acquisto su Amazon quindi l'unica reale differenza che vedranno sarà il bottone personalizza al posto del bottone acquista. Dopo che avranno cliccato sul bottone personalizza Amazon gli mostrerà l'editor che gli permetterà di inserire qualunque cosa voi abbiate deciso di Fargli personalizzare vediamo brevemente quali sono i pro e i contro di vendere su amazon custom allora innanzitutto uno dei pro migliori è sicuramente il fatto che amazon ci offre un bacino di clienti praticamente infinito potenzialmente potrete vendere anche all'estero quindi eh, se avete questa abilitazione nel vostro account ovviamente ma per questo ci arriveremo un altro grande pro è quello sicuramente della semplicità se voi voleste aprire un sito internet che fa personalizzazione purtroppo è molto complesso amazon ci mette questo strumento a disposizione e lo rende semplice e intuitivo una volta che voi avete impostato i primi oggetti sarete già pronti per venderli un altro pro è sicuramente il fatto che personalizzando gli oggetti avrete la possibilità di sapere di più sui vostri clienti sapere magari il tipo di personalizzazione che fanno soprattutto quella che va di più e questo è un dato estremamente importante analizziamo anche un po di contro sicuramente non ti serve amazon custom se non vuoi personalizzare i tuoi oggetti sembra ovvio dirlo ma è giusto anche farlo sicuramente ti serve una partita iva ti serve un'azienda per vendere su amazon devi avere sicuramente un'esperienza in programmi di grafica come ad esempio photoshop oppure qualcuno che lo faccia per te un altro contro è sicuramente quello che amazon ovviamente prende una percentuale sulle vendite a volte questa percentuale è piuttosto cospicua quindi prima di partire il mio consiglio è controllate la tabella apposita che trovate sul sito amazon per verificare qual è la vostra percentuale trovate il link in descrizione ok ma quali sono le cose che mi possono far decidere sul fatto di prendere in considerazione l'utilizzo di amazon custom oppure no un'altra valutazione importante che dovete fare è la spedizione anche questo sembra abbastanza superfluo tuttavia è importantissimo perché ad esempio spedire un quadro è diverso che spedire ad esempio una maglietta infatti non sarà amazon a spedire i prodotti per voi ma sarete voi a spedirli direttamente al cliente. Amazon vi darà un'area riservata dove potrete gestire gli ordini in modo estremamente efficiente, sapere quelli evasi, sapere quelli che dovete ancora evadere, e soprattutto sapere tutte le personalizzazioni che avranno scelto i vostri clienti in modo da realizzare il prodotto esattamente come loro vogliono. Adesso vorrei offrirti una mia esperienza personale. La mia azienda è stata tra le prime ad partire in Italia con Amazon Custom. Siamo riusciti a configurarlo in modo veramente efficiente portandolo a un ottimo livello. Ma quello che mi sono sempre chiesto all'inizio è ne vale la pena? Cioè quanto io posso vendere grazie ad Amazon Custom? Tenete presente che la mia azienda vendeva circa 3.000 cover all'anno oggi grazie ad amazon custom riusciamo a venderne 25.000 quindi abbiamo quasi decuplicato le nostre vendite oggi la mia azienda riesce a vendere eh, oltre che in italia anche in altri 7 paesi europei grazie ad amazon custom quindi se la vostra domanda è dovrei o non dovrei approcciarmi ad amazon custom la mia risposta è assolutamente sì ricordate una cosa è molto molto importante avere un buon prodotto da vendere una cosa delle più importanti in amazon infatti è avere delle buone recensioni questo darà possibilità al vostro profilo di essere più visto rispetto ai vostri concorrenti e questo è determinante per la vendita questa è stata una semplice introduzione se vi è piaciuto l'argomento lo tratteremo sempre meglio nei prossimi video quindi iscrivetevi al canale e seguiteci su Ideandu.